A Metz, guida Carremo Busta, ci sono Seppi e Giannessi. Da San Pietroburgo a Metz, dalla Russia alla Francia. Non cambia la superficie, terreno veloce, occasione per tennisti in cerca di fiducia e successo. Mancano i migliori interpreti del circuito, diversi profili si presentano con credenziali credibili. Il primo giocatore del tabellone è Carremo Busta, di recente in semifinale a Flushing a Dors. Solido, costante, in grado di cogliere le occasioni di campo. Attende Brown Home Out, probante il quarto con M Derev, attaccante di razza, il serve e volley come marchio di fabbrica. La parte alta accoglie anche Lucas Pouille. Un'oscillazione costante tra paradiso ed inferno, colpi e soluzioni da campione navigato, capitomboli inattesi a contaminare il cammino. Giannessio Coppil, esame d'esordio sulla carta privo d'insidie. Altra possibile minaccia azzurra ai quarti, seppi, subito fuori al challenger di Genova, KO con basso. Deve domare Simon alla seconda fermata Gomboson qualificato. Dopo la partecipazione al Challenger di Sechin, Richard Gasquet sale uno scalino e si ripresenta al piano superiore. Istomin per aprire, l'ombra di Müller oscura l'orizzonte. Il match con il Lussemburghese, quarto probabile, può essere lo snodo decisivo. N.1 del Belgio in Davis, prova a nobilitare l'ultima porzione di stagione. Beneteo Almagro, poi l'alterno Paire, 1T con Florian Maier. Carremo Busta, M. Dered. Paire, Goffino.